Ciao, come state? Tutti bene? Uh, siamo di nuovo insieme per darci l'appuntamento per domani con i nostri vinili. Eh sì, l'appuntamento classico del martedì che ci aiuta a raccontare un po' quelle che sono le storie legate a questi vinili. Eh, nell'archivio, insomma, cercando scartabellando un po', ne ho trovato uno che mi ha fatto venire in mente che poteva essere la nuova puntata di domani cioè raccontare quelli che sono i tributi, quelli che sono stati fatti come tributi in questo caso abbiamo ah, un tributo a colporter eh, da grandi altri artisti, quindi vado a cercarne ancora qualcuno, ma se ne avete qualcuno da suggerirmi, beh, non dovete far altro che scriverlo sotto e così domani ci ritroveremo insieme per un altro appuntamento dedicato alla musica, mi raccomando, vi aspetto, eh, non mancate alle 9.30.